Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Ahhhh... Uh, uh, repeat, repeat the call, repeat the call Thank you my friend Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra I repeat Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP All right, oui, Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Ici Florida 4, Eco Foxtrot Germany Portable, del Département est 7, il uh, report è 5-7-5-7, QSL? QSL, my friend, Foxtrot 4, Eco Foxtrot Golf. My name is Alessandro, your report is 5 9, 5, 9 QSL? Bravo, uniforme, Sierra, Sierra, India, Echo, Romeo Echo, séparation, papa Oscar India, Tango, Echo, Victor India, November Echo. Le département S7. Euh, 6-0 km nord capitale Limoges, comme Lima roger roger my friend roger qsl qsr my location is northern italy near monte molinatico locator juliet november number four number four victor lima qsl Roger, Roger, my friend, thank you to you, bye bye and a good weekend, uh, ciao! Quebec, November, Sierra. Eh, Roger? Sigo, buon pomeriggio, qui è Italia Quebec, November, Sierra, operatore Luigi. per mettere trasmettere delle costi da Amalfitano, invece uh, come Charlie, Eco, Tango, Alfa, Romeo, Alfa. Il tuo segnale è 5.3 3 a volte anche 5-5 se un leggero QSP. Se mi potresti ripetere il tuo nominativo che ti metto a loca? Ah certamente, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QSL perfetto QSL, Italia Zelanda 4, Victor Quebec Sierra Alessandro allora, anche <ride> <Okay>, Alessandro. <ride> eh, mi dirà le due condizioni di lavoro che si dice che stai in QRP, scusa un po' il casino dietro e eh... Ma ci siamo già ascoltati, eh? ci siamo già ascoltati nel 2017, lo sai, il QRP portatile. Perfetto, mi dirà le tue condizioni di lavoro, le mie sono uno isft 2000 l'antenna è un tipo noto tipo autocostruito, eh, sono 14 metri lineali, più o meno ammessi a 15 metri d'altezza e sto utilizzando un amplificatore con un'uscita più o meno di 800 watt in questo momento. Per te ancora Alessandro, l'Italia 44... Roger Italia Zulu 8, guarda le mie condizioni di lavoro sono un apparato in kit cinese, il Kilo November Quebec 7 Alpha e come antenna un dipolo a circa 4 metri da terra. Se ti interessa ti passo anche la referenza, diplomi laghi italiani Italia 4041, Italia 4041, QSL? Alessandro, state a 4 minuti, eh, dopo difficilità mi riprenderai la... La, la, la referenza che purtroppo non, non l'ho segnata. Stavo segnando il tono mediativo con il QRP. E... Perfetto eh, per quanto riguarda le due condizioni di lavoro. Eh, Segnale adesso stabile 5-5 senza nessun tipo di problema, ah, Alessandro. Pensi ancora se mi ripeti la, la referenza, grazie. Roger Italia 4041 Italia 4041 QSL